ciao a tutti oggi vediamo il confronto tra due tipi di lenti vediamo intanto queste lenti piuttosto grosse di diametro classiche con il manico e poi un lentino iniziamo con questo lentino molto piccolo è un centimetro di diametro la lente e anche lo spazio che va ad ingrandire come vediamo si può piegare chiudere diventa tascabile mentre queste sono delle lenti classiche allora queste lenti sono molto simili come diametro in particolare allora questa è 65 mm di diametro mentre questa è addirittura un po' più grande 75 mm quindi 7 cm e mezzo 6 cm e mezzo e qui vediamo l'ingrandimento non è elevatissimo però riusciamo a vedere ingrandito una, eh, una parte piuttosto ampia di testo quindi si, si riesce perfettamente a leggere tutta la riga eh, stampata sulla rivista una rivista a due colonne e riusciamo a leggere tutta la riga ecco questa è leggermente più piccola 65 mm però ingrandisce un po di più questa è proprio la caratteristica delle lenti più grande è la lente, meno ingrandisce, però ha un campo visivo più ampio, cioè lo spazio che viene ingrandito è più ampio e quindi permette di vedere più spazio. Questa invece è la lente piccola che ha un ingrandimento elevatissimo, qui arriviamo a 11 ingrandimenti, però come possiamo vedere ingrandisce solo una parola, mentre la lente classica ingrandisce tutta la riga ecco vediamo che qui abbiamo ingrandito solo una parola la lente più grande è meno ingrandisce in particolare qui abbiamo una lente da 4 ingrandimenti quella da 75 mm invece da 6 ingrandimenti quella un po più piccola da 65 mm e poi c'è questo piccolo lentino che ingrandisce 11 volte però ha solo un centimetro di diametro. Se vi interessano lenti di ingrandimento, lentini contafili, oculari o altri tipi di lenti, vi aspettiamo sul nostro sito elettronicadidattica.com Continuate a seguirci, io vi aspetto per i prossimi video. Ciao a tutti, a presto!